Eh, il mio consiglio di lettura è eh, un libro che viene riedito in questi giorni, la prima edizione di qualche anno fa, è di Mario Jemonat, purtroppo recentemente scomparso, eh, è stato un grandissimo... Eh, filologo classico ma il libro che consiglio riguarda un eh, eroe della scienza cioè Archimede e il grande Archimede eh, pubblicato da Sandro Teti è un libro che eh, rende conto di tutto ciò che è stato scoperto negli ultimi decenni eh, compreso una, um, un una, un palinsesto che, eh, che, che permette di inquadrare in maniera completamente nuova e aggiornata la figura di Archimede, una figura dell'antichità che è una figura in realtà modernissima, una figura di grande scienziato che ha eh, tra, peraltro alimentato l'immaginario dell'Occidente dell in tantissimi modi ma che forse non è eh, ancora considerato quella figura centrale che merita eh, di, di che merita di essere. Eh, noi sappiamo che i due grandi libri dell'umanità dell sono, i grandi best seller verrebbe da dire, sono la Bibbia, e gli elementi di Euclide, perché hanno, che nel corso dei secoli sono stati i libri più influenti in assoluto, ecco, Archimede è un libro che meriterebbe di essere affiancato in maniera sistematica, eh, la figura di Archimede, di essere affiancata in maniera sistematica proprio eh, a soprattutto gli elementi di Euclide, ma non eh, disdegnerei anche... La Bibbia, nel senso che come ha mostrato in un articolo recente il fisico Carlo Rovelli, eh, è come se Archimede, in uno, per, dei, per fare solo un esempio dei suoi scritti, l'arenario, cioè laddove si propone di contare con, eh, con mate, tecniche matematiche sofisticatissime i granelli di sabbia, ecco lì la, eh, la Bibbia e in particolare l'ecclesiaste eh, esprimevano in realtà un divieto assoluto, cioè il divieto assoluto della conoscenza come se appunto la conoscenza fosse qualcosa di troppo grande per l'uomo. Ecco, Archimede e il grande Archimede soprattutto di Mario Gemonat ci fa vedere quanto eh, sia stato un eroe appunto della conoscenza e quanto quei limiti eh, che venivano posti, volevo, vorrebbero essere posti da altri ambiti del sapere, possono essere superati, sia pure nella consapevolezza che eh, siamo comunque... Se, siamo sempre comunque molto indietro nella, eh, e non sappiamo assolutamente tutto, quindi non c'è nessuna Ubris nella scienza e eh, benché Archimede fosse anche peraltro un grande tecnologo. Insomma il grande Archimede, eh, Mario Gemonat, Armando Massarenti per Club Dante.